No. Buonasera a tutti, cominciamo. Sono Micio Ferraris e collaboro all'organizzazione di questa kermesse del Comitato Expo dei Popoli. Grazie di essere intervenuti, sappiate che siete in streaming, qualsiasi cosa verrà registrata e sta andando in giro in tutto il mondo. Qualche anno fa c'è stata una tappa nella storia dell'umanità che è quella che ha visto esserci molta più gente che abita nelle città che nelle campagne. Ma nelle città non si mangia, si dipende dalle campagne quindi. Questo è un concetto molto forte che dovrebbe rivalorizzare finalmente di nuovo e forse in maniera un po' diversa da quello che succedeva qualche secolo fa, il mondo contadino. Questo mondo contadino che è quello da cui noi dipendiamo. A Milano ci sarà l'Expo dei... Expo Internazionale 2015, questo concetto forse non è chiarissimo. Noi abbiamo invitato una serie di persone per poter dire a loro sul fatto che forse le cose non stanno andando esattamente come dovrebbero andare. Noi abbiamo cercato di dare loro un pulpito, questo è il pulpito, e voi siete gli spettatori. Grazie alla parola a Giosuè Di Salvo. Ognuno di loro si presenterà per conto proprio perché è il pulpito su cui si potrà dire finalmente qualche cosa. Grazie.